Ciao oggi sono venuto qui alla parete di Pegnar nella provincia di Granada questo è il settore castiglio sotto il castello proprio le rovine di un castello molto bello qui a Peñar ci sono un centinaio di tiri tra cui questo è il settore del castiglio che ha una 35 tiri più o meno che vanno dal 6b all'8b più sicuro e poi sono due progetti molto duri come potete vedere le linee sono belle sostenute poi ci sta un altro, un altro settore detto modesto, eh, ci sono i gradi più facili che sta un po' più giù cioè dicono castello e modesto però in realtà sono tutte e due sotto il castello il castello è bellissimo perché sta in un cupuzzolo dove probabilmente è sopra questo paese che è la Pegna. molto isolate, e si tutti i campi, le vie sono chiudate abbastanza bene la roccia è buonissima soprattutto sulle parti strapiombanti sulle vie più facili, quello che ho prodotto di quel settore del castiglio non è ottimale viene dato come settore estivo però secondo me è fino a mezzogiorno dopo è vero che non c'è il sole fino alle 6, alle 7 però comunque è caldo almeno oggi è stata molto caldo per scalare mh, sopra certi gradi comunque bisogna avere la temperatura buona cioè che sia fresca convinto che essendo più in montagna sarebbe stato più fresco in realtà era più fresco nella zona di Malaga posto Andalusia, stupendo stupendo Basta ho detto tutto, un'ora e quaranta da Malaga, mezz'ora da, da Granada. Alla prossima. Un'altra mano.